esseri umani, per cui è normale che, che, che poi, dopo, riusciamo a, a somos, migliorare la situazione. Siamo esseri umani e per questo nos passa questo. Però spero che si possa migliorare la situazione. Spero di ritornare anche in un momento più buono per tutti. Spero di tornare in un miglior momento per tutti. Sì, sono stato quattro anni antes in, uh, qui ed è una cosa buona il fatto che mi, mi vogliono in tante città, ma è impossibile stare dappertutto eh. Mi gusta molto che mi chiedano in tante città, ma non posso stare in tutto Allora, la prima cosa che canto con meno naso Ah, eh, no. La prima cosa che vanno a vedere es que è che canto con i miei narizzi L'esperienza mi nariz. con, uh, ha portato a, a usare meno la narizzi no? e, despues, è eh, uno spettacolo che che presenta le mie canzoni il mio passato, il mio presente eh, non so, non so chi, chi è forte adesso chi le raccomanda per che cante? non sape esattamente con chi vuole essere si, beh, Luis Miguel le... però, non so una mujer, non no ubica ora no, ma chi tiene ora, chi sta bene ora chi è? Eh, dimmi un nome Paolina, Paolina Talia. La conosco Talia. <ride> e come hai scelto il repertorio per il tuo concerto? Beh, ho scelto le canzoni, ho detto anche prima, le canzoni più conosciute. E non, è, non è facile metterle poi insieme e riuscire a fare una scaletta, però... Ce ne sono altre che ho lasciato fuori. Il problema poi sarebbe fare 5 ore, è un, un po' difficile... <ride> Se qualcuno ti diceva che devi cantare l'ultima canzone della tua vita... Quale canzone sceglierei? Sceglieresti? Sono curiosa. Per me per sempre. Però poi piangono tutti. Ancora di più. Tra cento anni certo. Oh, Grazie. Ah. Questo è un bacio alla novella 2000. Eh? Le tue ultime canzoni. Hai... Ancora! <ride> Scusa! Di, di, di una tematica oppure di una frase può nascere anche una canzone, ma molto più spesso viene fuori la musica. Pensi che per questo che. Anche non l'ultima, eh? No. Ci ha domandata. Pensi che per questo che la tua musica ha successo anche in nazioni che non parlano l'italiano come l'Australia? Io penso che, che fondamentalmente ci sia un, una, una pasta della voce che, che arriva al cuore della gente. Che poi sia cantato in italiano, in inglese, o in spagnolo o in arabo, uh, negli ultimi 10-20 anni non fa differenza. Anche io quando ascoltavo le, le canzoni in inglese non capivo, mi piaceva e basta. Cioè. Non mi interessava tanto quanto e cosa diceva la canzone. Il significato di nell'azzurità dall'album dall Stile Libero? Una delle mie preferite, scusa, devo domandare. La devo cantarla domani? S sì, come no? La puoi dedicare a, a Emilia? Già che ti trovi? No, no non è nella, nella lista. Beh, nell'azzurità è... lo dice la parola stessa, è... è, è questa difficoltà nel, nel rapporto tra... Un uomo e una donna, e dai momenti bui poi viene fuori l'azzurrità, no? da, da momenti dove non si va d'accordo si passa poi a momenti dove si si ama tantissimo. No? Questo è un po' il significato di questa canzone. Figlia, mia figlia è l'unica cosa più bella al mondo, quello sarà sempre, okay. poi certo trovare una bella australiana. Sì. La... Eh, però... però qua saltano, è un po' un problema. In che senso? Eh. <ride> la spensieratezza, sembra che è tutto a posto. Eh? È così? Eh. È una città mm. straordinaria. Mi gusta también dall'interno dell'hotel. fuera è mejor Ora voi a una gira con il barco e poi... se rehearses. in English. E in spagnolo. La proiva, la proiva. La proiva. Che cazzo non lo sa lo spagnolo. Cosa quello se vede. Dopo se a comer algo, riposo, mañana voi a hacer altra prueba e poi il concerto, io spero bene. Musica e Energia forte.